Ciao a tutti, oggi prepareremo il risotto all'arancia. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa. Gli ingredienti sono acqua, dado vegetale bimbi prezzemolo, burro, succo d'arancia, vino bianco, riso tipo carnaroli, pepe, sale, olio, scalogno, parmigiano e la buccia d'arancia. Diamo il via alla ricetta. Mettiamo All'interno del boccale il parmigiano e una parte delle scorzette dell'arancia e andiamo a tritarle per 10 secondi a velocità 7. Andiamo a mettere da parte il trito del parmigiano. Senza lavare il boccale mettiamo lo scalogno e il resto delle scorze dell'arancia e le tritiamo per 5 secondi a velocità 7. un po sul fondo del boccale adesso aggiungiamo l'olio e insaporiamo per 3 minuti 120 gradi, velocità 1, adesso aggiungere il riso e mantecare senza misurino e tostare, scusate, senza il misurino per due minuti 120 ⁇ antiorario velocità 1 riuniamo un po sul fondo il vino bianco e lo facciamo sfumare sempre senza il misurino, due minuti, 100 gradi, anti velocità soft. aggiungere il succo d'arancia e sfumare per altri due minuti 100 gradi anti orario velocità soft adesso Aggiungere il sale, il pepe, un cucchiaino di dado bimbi, l'acqua, A questo punto un passaggio molto importante con la spatola andiamo a girare a fondo il riso per evitare che si attacchi sul fondo del boccale durante la cottura adesso facciamo cuocere sempre senza il misurino per il tempo indicato sulla confezione del riso nel nostro caso 12 minuti 100 gradi antiorario, velocità soft, al posto del misurino andremo a posizionare il cestello. Adesso aggiungiamo il burro. La parte del parmigiano che avevamo precedentemente grattugiato assieme alle bucce dell'arancia. E con la spatola andiamo a mescolarlo per bene. Il nostro risotto è pronto. Andiamo a impiattare. Andiamo a posizionare un piatto, con l'aiuto di un coppa pasta andiamo a prendere un po' del nostro risotto, lo andiamo a posizionare schiacciandolo sul fondo. Aggiungiamo un'arancia tagliata a tre quarti come decorazione, delle foglioline di prezzemolo. Andiamo delle zeste di arancia, il parmigiano che avevamo grattugiato assieme alle ucce dell'arancia. Andiamo a togliere il nostro coppa pasta. le scorsette dell'arancia parmigiano aromatizzato all'arancia andiamo a decorare un po il piatto e con un'arancia andiamo a grattugiare una parte della buccia sempre per decorare nostro piatto è pronto risotto all'arancia grazie e alla prossima ricetta